Atletica, Mondiali-Londra 2017, le finali di giovedì, Taylor nel triplo, Bagni e K200, Nwamad nei 400 HS. Tre titoli in palio, serata di atletica, la settima nella cornice londinese. Si apre, alle 21.20, ora italiana, con il triplo maschile. Il favorito è l'americano Christian Taylor. Oltre i 18 in stagione, non lontano dal primato mondiale, un salto per certificare la l'approdo in finale. Stando alle misure del 2017, il principale avversario è il connazionale Claye, alterno però in fase di qualificazione. Cappellino e consueta mimica, diversi errori però in fase di preparazione. Il terzo americano, Bernard, 17.40 nell'annata corrente, è da medaglia. Possono inserirsi i cubani, Diaz, Napoles e Martinez, in ordine di pericolosità. Alle 22.35, 400 HS femminili. Manca la Little, sotto i 53 ai trials, ci sono Muhammad e Carter. La Muhammad sembra avere margine, due turni in controllo, da svelare il reale potenziale, l'effettiva condizione. Corsia 4, attenzione alle sorprese europee. Sprungere soprattutto e soprattutto Enova possono alterare lo spartito a stelle strisce. Condizione eccellente per la cieca, perfetta preparazione in vista della rassegna mondiale. La Carter alla luce di una semifinale modesta e all'esterno in corsia 9. Vaidevan Niekerk non ha qui la stessa superiorità dei 400. Deve anzi spremere il massimo per completare la doppietta in finale senza brillare. Si trova in corsia 3, osserva da vicino Yong e Guliev. In 6 Macba Fermato inizialmente da un virus intestinale e ieri costretto ad una doppia fatica. 200 in solitaria per trovare un crono utile ad entrare in semifinale, poi seconda fatica e pass per l'atto conclusivo. Richards, in 7, la variabile?. 21 e 20 m triple Hum final 22 e 35 w 400 m surdless final 22 e 52 m 200 m final.